punto alto doppio o punto altissimo, su una catenella di base realizziamo il punto alto doppio, due volte il filo sull'uncinetto, sulla quarta catenella puntare l'uncinetto 1 2 3 4 con l'uncinetto estrarre il filo, filo sull'uncinetto estra estrarre due punti, filo sull'uncinetto estrarre due punti, filo sull'uncinetto estrarre gli ultimi due punti, questo è il punto alto doppio, due volte il filo sull'uncinetto, puntare sul punto di base, Estrarre il filo, filo sull'uncinetto 2 maglie, filo sull'uncinetto 2 maglie, filo sull'uncinetto le ultime due. Questo è il punto alto doppio. Per eseguire la seconda riga 4 catenelle. 1, 2, 3, 4, voltare. Due volte il filo sull'uncinetto entrare nella maglia estrarre il filo filo sull'uncinetto chiudere due filo sull'uncinetto chiudere due filo sull'uncinetto chiudere le ultime due e così fino a fine riga punto alto triplo tre volte il filo sull'uncinetto 1 2 3 puntare sulla quinta catenella 1 2 3 4 5 prendere il filo estrarlo mettere il filo sull'uncinetto passare 2 filo sull'uncinetto passare 2, filo sull'uncinetto passare 2, filo sull'uncinetto passare 2. Ripeto, 1, 2, 3 volte il filo sull'uncinetto. Punto sulla maglia di base, estraggo il filo, filo sull'uncinetto, passo 2, filo sull'uncinetto, passo 2 filo sull'uncinetto passo 2, filo sull'uncinetto passo 2 e così via fino a fine giro 2 3 praticamente passo 2 catenelle alla volta per 4 volte 1 2 3 punto, estraggo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e proseguo. Il secondo giro si comincia con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Giro. 3 volte il filo sull'uncinetto. 1, 2, 3. Uno, due, tre. Uno, due, tre. ecco finito il punto alto triplo